Buongiorno, buongiorno da Laura, qui Debane. Approfitto rapidamente. Fra un po' ci vediamo a Coffee Break, dopo, dove torno dopo, non so, dopo due anni. Una delle tante trasmissioni dalle quali... Eh, il mio ingresso in politica mi ha separato, perché è paradossale, ma <ride> per motivi tutti da appurare, insomma, il mio ruolo nel dibattito mi assicurava una presenza sui media molto superiore prima del mio ingresso in politica che non adesso. E ci sono due ordini di motivi che spiegano in parte questo fatto, uno oggettivo e l'altro soggettivo, quello oggettivo è che la vita politica è abbastanza massacrante e non so come facciano i miei colleghi, tanti, tanti vabbè, il caso più eclatante ovviamente è quello di Matteo Salvini a eh, sottoporsi dopo le maratone parlamentari, gli incontri eccetera eccetera negoziati, più o meno riservati, anche a, alle, alle, necessarie, insomma, alle necessarie frequentazioni con, con i media, perché eh, naturalmente, come immaginerete, essere lì, dover pesare ogni parola, non reagire alle provocazioni, essere sempre, fra l'altro, uno contro tutti un certo peso, una certa, una certa fatica te, te, te, te la mette addosso insomma, e quindi eh, un conto era quando da eh, docente universitario organizzavo io più o meno i miei tempi ovviamente compatibilmente con quelli della didattica insomma, in classe ci sono sempre andato e sempre con piacere e un conto invece è il, il mondo della politica dove i tempi i tempi te li organizzano anche gli altri, insomma, e quindi le giornate spesso si presentano quiete e poi invece entri in un delirio e a una certa ora ti ricordi che devi anche andare in, in televisione. Poi le trasmissioni della mattina sono tutte ovviamente eh, diciamo, precluse dall'ovvio fatto che c'è l'aula e quindi... E questo è il dato... Oggettivo. Il dato soggettivo è che nella prima fase della legislatura e della mia vita politica, quando eravamo eh, cannoneggiati da quelle istituzioni formali come l'Unione Europea e informali come il sistema dei media, che avevano un unico obiettivo politico, quello di farci fuori, a prescindere dalle conseguenze per il paese, per, per i cittadini e per se stesse, eh, in alcune circostanze e in alcuni momenti per evitare di alimentare polemiche stupide, figlie di quel provincialismo culturale italiano che tante volte l'onorevole Giorgetti ha deprecato, eh, figlie di quella temperie culturale in cui <ride> si nega un dibattito che esiste ovunque che è quello sulla moneta unica ma più in generale sull'integrazione europea e si portano avanti dibattiti che non esistono da nessuna parte come quello sul cosiddetto mess sanitario peraltro sanitario è il nome elegante di un'altra cosa Insomma, è un aggettivo ma anche un sostantivo diciamo così, ecco e, per evitare polemiche figlie di questo ambiente culturale dove culturale è diciamo, un aggettivo fortemente esagerato ma insomma, poi cultura ha un'accezione neutra scusatemi. C è, c è, eh, è un sistema di valori ma può anche essere un sistema di disvalori insomma, ecco, non, non, non, non, per evitare questo spesso ho preferito oh, preferito lavorare a testa bassa nell'ombra, stare lontano da, da, dai dibattiti, stare lontano dalle provocazioni. Quando mi dicono, sai, quel giornale lì oggi ti attacca, boh, oh probabilmente chi ha scritto il pezzo lo ha anche letto. Io non, diciamo, prima della rivelazione delle chat di Palamara passavo questi articoli all'avvocato. Dopo la rivelazione di quelle chat non me ne vogliano i tanti magistrati onesti, che però insomma hanno anche facoltà di farsi sentire, eh? questo nessuno gliela toglie, sicuramente non io. Eh, dopo la rivelazione di quelle chat non le passo neanche all'avvocato e così quegli articoli li legge solo chi li ha scritti. <ride> Quindi voglio dire, non, non, non, non, credo, non credo che. che... Che ci fosse altro da fare se non restare un po' indietro per evitare di mettere in difficoltà, eh, con così alimentando attacchi strumentali, eh, l'intera squadra. Quindi adesso che eh, diciamo siamo in opposizione, quindi abbiamo una maggiore necessità di farci sentire dai, dai nostri elettori perché non abbiamo il megafono del governo del, e, del, e, del, e quindi dell'apparato mediatico che lo sostiene e adesso anche che il lavoro per certi versi mh, ha, ha un'intensità un diversa diciamo, dal punto di vista, sotto diversi punti di vista. Sto cercando di, di andare di più e quindi qualche giorno fa ho parlato con la nostra comunicazione, ho detto ma io non vedo Pancani credo da boh, due anni, tre anni e quindi più tardi lo vedrò anche se purtroppo in eh, collegamento. È una, è una brava persona, una persona che ha eh, manifestato nei riguardi del dibattito una sincera attenzione, una sincera curiosità curiosità e il rispetto sono due elementi fondamentali secondo me di, del progresso umano, della civiltà eh. e purtroppo sono rari ma sono talmente preziosi che ne bastano pochi pochi, poche, una poca modica quantità in poche persone per mandare comunque avanti la baracca, altrimenti saremmo ancora vestiti di pelli e eh, diciamo così, il voto degli emendamenti si farebbe non alzando la mano ma alzando la clava, insomma, ma invece tutto sommato un, un minimo di civiltà c'è. Cioè, sono anche un pochino scettico, ve lo devo dire, rispetto a quelli che eh, forse perché giustamente, io sono il primo a dire che dopo una crisi economica di queste dimensioni e dopo che eh, le misure prese per l'emergenza sanitaria hanno ulteriormente vessato e, e, e, e sottoposto attenzione la popolazione, ci sta anche che, che, che qualcuno sia un po' depresso, però vedete tutta questa cosa ah, è la fine della nostra civiltà, ha ah, l'agenda, ah, il reset, eccetera, eccetera, sì, vabbè è sempre stato non, io non credo che ci sia un singolo secondo della storia dell'umanità che non sia stato la fine della civiltà umana per qualcuno e direi anche forse per la maggioranza però si va avanti sarebbe tanto meglio e tanto più utile se si mantenesse un po' di, di freddezza che non significa non difendere e i propri valori, non affermarli. Significa, se posso, eh, ma proprio molto sommessamente, non assumere toni da tregenda perché il ridicolo non è una buona arma di lotta politica. Ecco, mettiamola così, cioè, insomma, anche basta. Eh, so che eh, incontrerò il sindaco di, di Bergamo, una bella, una bella città, un, il presidente di un'associazione di costruttori e, e ci saranno giornalisti per alimentare il dibattito e questo è. Quindi diciamo suppongo che il modulo sia il solito del 4 contro 1 però in un ambiente gradevole poi insomma come dire, male non fare, paura non avere, uno dice le sue cose se gliele fanno dire se non gliele fanno dire come feci notare a un altro conduttore un pochino meno corretto ascolta, c'è sempre qualcosa da imparare poi sul resto oggi diciamo la, la, le dichiarazioni di inammissibilità eh, della cam al, fatte e pronunciate alla camera dal presidente Melilli che ha sostituito il presidente Borghi, sono state una valanga e quindi sono state una valanga anche i ricorsi e quindi le pronunce sui ricorsi non si sono potute avere ieri sera alle, no, alle 7, come era previsto e come vi avevo detto, ma si avranno questa mattina fra un po' quindi vedremo quanti dei nostri emendamenti sono stati dichiarati inammissibili, questo interferisce con quali emendamenti segnaleremo, il deposito delle segnalazioni è slittato dalle 13 alle 16 e quindi noi ci vediamo alle 14 per farvi, insomma, così. E basta, questo è, questo è. poi la settimana finisce perché in, in Senato diciamo la trattativa sui ristori è completamente spiaggiata. Qui eh, alla, alla Camera eh, inizia la, la trattativa sui, sui segnalati, eh, c'è quel famoso tema degli 800 milioni dati ai parlamentari per i loro emendamenti di cui boh, 300 alla, alle eh, opposizioni rispetto al quale, insomma, vedremo quale sarà la strategia che, che seguiremo per, per gestirlo. La verità è che, come facilmente vi immaginate, all'interno, diciamo sempre, ormai ve lo dicono anche i giornali, quindi è proprio un dato eclatante. I problemi maggiori in questo momento nella gestione dei provvedimenti li ha eh, la maggioranza, non c'è nulla di male, per carità di Dio, non vogliamo essere urticanti o, o aggressivi, però quello è il dato e con quello ci si confronta. Va bene, questo era quello che dovevo dirvi, molto poco, per una volta eh, prima di parcheggiare vi saluto.